Ciao! Dieci anni fa facevo il mio primo video su YouTube che scorrerà qui in alto a sinistra in cui io non dirò assolutamente niente e che si definirebbe cringe o imbarazzante <ride> Insomma ero un ragazzo di belle speranze e belli capelli con un sacco di domande e tanti dubbi ma una certezza una su tutte quante caso Eh sì è proprio di quella casa che voglio parlare. O meglio di quello che la casa può rappresentare. O forse nessuna di queste cose non so bene nemmeno io. Potremmo chiederci, ma che cos'è realmente una casa? Una casa è il punto di ritrovo di una famiglia. Che siano dieci, sei o semplicemente due persone. È il punto di partenza e di ritorno per vacanze, viaggi ed esperienze, che siano lavoro, studio o volontariato, poco importa. Le pareti accolgono, raccolgono e conservano per sempre ricordi, cose, anni. O meglio, questo è quello che credeva quel ragazzo di 22 anni, di belle speranze e tante domande. Crescendo capisci che la casa è solo un tramite, un mezzo, un luogo fisico dove le persone trascorrono quel tempo, quelle esperienze, quegli anni. Sono le persone che fanno la differenza, solo le persone, tutte. Quelle che ci sono sempre e quelle che non ci sono più Quelle che hanno deciso di andarsene e quelle che restano Anche quando tutto è da mettere a posto, da riorganizzare Devo ammetterlo, volevo fare questo video solo per avere un ricordo indelebile delle mura dove sono nato e cresciuto Il distacco iniziale è stato brutto, sono stato intrattabile per diverse settimane Dicevo a tutti, e eh vabbè, life goes on, come dicono i The Poison, ma non ci credevo nemmeno per un secondo. Eppure, girando questo video e impacchettando per il trasloco, ho capito veramente che la vita va avanti, che si trasforma, e che i ricordi non possono essere solamente destinati alle mura di una casa, o agli oggetti conservati sugli scaffali, devono essere dentro di noi, devono essere ciò che siamo. Ed è per questo che vi dico che ciò che sono è grazie ad ognuna delle persone che passate per questa casa Per questo pezzo di strada Per questo pezzo di vita E vi ringrazio Ognuno di voi Tutti quanti Così come ringrazio e ringrazierò sempre e porterò sempre nel cuore Viale delle Tamerici B2 2 Tamerici con la C di casa.